in su e ripartire da capo tanto silenzio attenza nel brusio finché un fracasso ti salverà Da in giù, ricominciare da zero Ecco perché...